E poi, ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 ed eccoci su Pokémon Let's Go Eevee. In questo episodio sconfiggeremo Giovanni, perché nell'ultimo episodio mi sono bloccato qui. Fermo dove sei, nanerottolo. anerottolo. Il capo in una riunione importantissima, non ti conviene di stuparlo. Miau, proprio così. La voce di Miao è uguale a quella di stupido, però vabbè. A parte la sfida di Jesse e James, ovviamente sono stupidi e usano sempre due Pokémon. Ovviamente io metto al primo posto eh, il Pokémon Venato, è il Pokémon che non ha effetto. Cioè Chomper uh, ha solo una mossa che ha che ha buon effetto contro Weezing e Arbok, cioè acido mentre gli altri due sono poco efficaci effetto su dynamite e è... gli toglie un ottavo di vita ma so se funziona sempre così la, la mente, perché mente non... io mi ricordavo che togliesse tipo un pochino non troppo non così tanto ecco ora uso doppio calcio che che a è ad Arbok, eh... no, no, no, no non si può usare cioè si può usare però fa schifo eppure foglie l'amo ogni volta che facevo un attacco mi veniva da fare i comandi azione perché ultimamente ho ripreso a giocare a Paper Mario con lo splash quindi <ride> tipo quando stava per. mentre stavano per. Um, per attaccare io premevo asia. Oh no, c'è un perpone, saremo senza che Il Pokémon più inutile è morto, perfetto. Le, le debolezze e le resistenze di veleno sono difficili da ricordare, perché la maggior parte sono non insensate, solo che sono difficili da capire. Quindi... Um, è difficile capire cosa sia uh, buono contro veleno, perché. cos'è buono contro veleno? Buono. Io mi ricordo soltanto che uh, veleno è debole a terra, non so perché però. <ride> Ovviamente Firo fa schifo Cioè non, non fa schifo però a me non piace usare le mosse stabi perché uh, non, non le so usare bene Ma ovviamente l'ho me messo soltanto per dargli i punti esperienza Se no poi non li aveva nessuno Perché Eevee è morto Ecco qui Come al solito non li sopporto i ragazzini Ci risiamo. Il team rocker riparte alla velocità della luce. Ok, accarezziamo Eevee e dopo andiamo al centro Pokémon. Finalmente sono riuscito ad accarezzarlo al primo colpo. Ok, um, ora andiamo da Giovanni per sconfiggerlo. Riporta funzionato ed ecco è... qui. Presidente, non cercherai mica di potermi prendere in giro. Le Master Ball sono già pronte, vero? Pensi davvero che sia così facile realizzarle? E comunque ora che ho scoperto le tue vere intenzioni. Non ho nessuna voglia di produrre le Master Ball. Cosa? Dovrei anche abbandonare il piano Dovrai anche abbandonare il piano Di, di usare la SINF SPA Per creare una schiera di Pokémon potenti Nella nostra azienda non, non siamo abituati a creare Pokémon Sfruttati eh. Ehi, i, i patti non erano questi Pensa ai tuoi impiegati Se rifiuti di lavorare Di lavorare per noi se ne vedranno brutta non ti importa di loro uh... ah marco 007 ci rivediamo il presidente e io stavamo discutendo di un affare molto importante <coughs> non ti mischiare da, da, nelle faccende degli dei grandi altrimenti te ne pentirai no te ne pentirai tu uh... Non so se la voce da vecchio mi è venuta bene, però. Io ci ho provato. Sempre i tre Pokémon, bravissimo Giovanni. Premio Nobel per l'intelligenza. Per la strategia nei giochi Pokémon. Uso doppio calcio perché è super efficace, ma molto meglio... molto meglio usare sdoppiatore. Ecco appunto. Ryor è un tipo, è un tipo uh, terra o roccia, non lo so, infatti eri, ero confuso tra Bowser e Chomper, ma ho deciso di usare Chomper perché è molto meglio, perché lui è super efficace in tutti i due tipi. Dovrei controllare, qui c'è un libro. terra roccia, quindi è per questo che lo vuoi accettato. Nido quindi, invece veleno terra. Quindi ho fatto male a scambiare tra Chomper e Bowser dopo. E poi questo nido quindi meno male che non si può catturare perché sembra che ha solo una, una, una sola mossa. È buona però è una sola mossa. Una sola. Sì, abbia che voglio fare il tiro. Provo ad attaccare un po' con Firo con il suo unico attacco offensivo ma mi avrebbe one shotato il the... cioè centro, tu shotato il Pokémon perché se sennò... uh, uh, no to... è ora un duplo torno se non me lo sconfiggo ah no è <ride> vero Bene, bravo Giovanni, mi hai ucciso 0 Pokémon su 6, ora metto Bowser così, così, cioè vinco la battaglia, sì però non, Bowser non è super efficace contro l'Inde, A meno che... Eh, L'acqua non sia super efficace contro il veleno e questo non lo so ancora. E sul libro non c'è scritto, quindi meglio controllare. Abbiamo sconfitto Giovanni senza nessuna kill. Maledizione, hai mandato a monte i nostri piani per la safe ma il Team Rocket non cederà mai Marco 007 ricordati bene una cosa Tutti i Pokémon esistono per essere usati al Team Rocket Ora devo andare ma ritornerò Ok ora mi sono già dimenticato come si fa la voce del vecchio Ragazzo mio, la è salva per merito tuo Beh Ah, hai ragione anche per me il tuo, grazie a voi due siamo usci usciti da una situazione veramente difficile. Non, dimenticher non dimenticherò mai di ciò che avete fatto. Devo sdebitarmi con voi. I soldi non mi mancano, quindi posso farvi un bel. farti un bel regalo. Ecco questo. Questa va a caso osso. La Master Ball è una Master Ball, un prototipo segreto che non si può acquistare da nessuna parte. È un nuovo tipo di Pokémon infallibile che permette di catturare qualsiasi Pokémon. Finora ne è stato prodotto solo un esemplare. Ti raccomando di, di usarla con prudenza. Ok, um, la Master Ball è apparsa in molti giochi Pokémon. Cioè credo che uh, questo pensavo fosse un ascensore. Comunque, credo che nella serie originale cioè da, quelli tipo Pokémon rosso, Pokémon blu, quelli... quelli lì uh, so, è apparsa in ogni gioco uh, però in questo gioco si può fallire la cattura anche mancando il Pokémon del tutto quindi io non so se la Master Ball in questo gioco è veramente infallibile oppure si può fallire mancando uh, il Pokémon Ora che, ora che abbiamo la master ball possiamo andare al percorso 1 a prendere pg no non è vero ora stiamo andando a Fuzziapoli per un motivo che ora vi spiego dopo una cazzo in questa ora <coughs> Ce l'hai fatta? Hai sconfitto Giovanni, vero? Sono uscito dalla SILF per inseguire Archer e ho visto quelli del Team Rocket che se ne scappavano nella zaffera no, a Napoli a gambe levate. Per fortuna che ci sei tu, Marco 007, sei fortissimo. Se, se, se devo essere onesto ho avuto un po' paura. E se i cattivi fossero stati più forti di noi, cosa sarebbe successo? Per fortuna che siamo riusciti a salvare la Sylve, Marco 007. Quello che è successo a Cubone non dovrà ripetersi mai più. Ok, adesso che è tornata la pace possiamo tornare a pensare alle palestre. Marco 007, tu sei, tu sei già stato alla palestra di Zafferanopoli? Quante medaglie hai? Oh, però. Se continuiamo così, arriveremo sicuramente alla Lega Pokémon facciamo del nostro meglio, ciao ciao. ciao. Um, questa cutscene dovrebbe essere, sarebbe dovuta essere attivata dopo aver sconfitto Giovanni e dopo aver sconfitto la quinta palestra, cioè quella di Fuzziapoli, perché quella di Zafferanopoli è più forte di noi. Uh, infatti ora andiamo a Fuzziapoli in uno dei due, uh, dei due metodi per andarci lì c'è Abra ma non l'ho catturato perché pensavo l'avessimo già catturato uh, noi ho dei due metodi per andarci iniziando dal percorso 16 però se volete si può iniziare anche dal percorso 12 uh, sono entrambe delle, del, delle vie molto lunghe che tipo. sono tre percorsi c'è un Pokémon che dorme con aria beata mi sono mai pochi flauto? Ok, <ride> si è svegliato. No, Razza si è svegliato. Con aria molto affamata. Snorlax fissa con aria... Eh. Quando ti ho dato il Pokéflauto ho dimenticato di dirti una cosa importante. Ah, vedo che si è sarà arrivato al momento giusto. Uno Snorlax appena sveglio può essere molto pericoloso. Spesso scambia la prima cosa che vede per uno succulento spuntino e attacca. In questi casi la cosa migliore è farlo eh, Dopo averlo sconfitto potrei provare a catturarlo normalmente. No, la sem sembra un po' confuso e ti attacca. Allora Questo.. Eh, questo tra virgolette tutorial non, non c'era nei primi giochi perché in questa, in questa versione di gioco eh, le catture sono diverse, infatti, non c'è bisogno di, di attaccare il Pokémon. Mentre attaccare lo Snorlax era normale nel, negli altri giochi, ma non, non servo io per spiegarlo, tanto lo sanno tutti. Però in questa battaglia c'è il tempo limite, quindi uh, dovrebbero essere più difficili, ma non lo sono. Qua, visto che uh, Norlax ha l'unica debolezza di, uh, di lotta, uh, ho scelto di usare al reperto perché ha una mossa molto forte, cioè il Premoto. E, e anche perché sta per morire dai Namitz che ha l'unica mossa mossa lotta. Ok, ora possiamo catturarlo E come vedete dai punti lotta che sono 989 eh, possiamo, possiamo metterlo nella squadra, questo Snorlax E ovviamente al posto di chi? Di, di cosoli Di, <ride> uh, uh, di uh, piro Comunque um, facendo normale, uh, facendo come, come mostra l'immagine, così, la pokeball va sempre, quasi sempre al centro dell'immagine dello Snorlax. Infatti io faccio sempre così. Solo che prendendolo dalle parti basse è, è molto più efficace, infatti lo prendo. Canturado Snorlax, yay! Se odiate i Snorlax e volete andare a Uziapoli, eh, non, non potete schivarlo con il percorso 12 perché sta pure lì. Snorlax è nello bot no, Pokémon, oh, ma non lo prendiamo per farci il Ben fatto Marco007, ottimo lavoro. Alcuni Pokémon si comportano come questo Snorlax e attaccano tutti gli allenatori che gli capitano a tiro. Per catturarli dovrei prima sconfiggerli in una lotta, tutto chiaro? Ricapitolando, lotta, vittoria, cattura. Beh, ci vediamo. Bye bye. E si è andato finalmente. <ride> Prima di andare a Fuziapoli, passiamo da questa via. E poi chiudiamo l'episodio. Nella prossima parte faremo la. la. passeremo. Andremo a Fuziapoli. Però per ora sconfiggiamo degli allenatori che sono qui e prendiamo dei di. cosa voglio fare? Ah, è vero. Qua attivo il profumo Perché voglio dei pokémon che stanno qui Lì c'è un oggetto Che tra poco prendo Non me lo, so, non me lo sono dimenticato Pipi su <ride> Quel tipo di oggetti Che usiamo sempre Dodrio, nuovo membro, mem, membro, membro della squadra che sostituirà Piggorp, sì, Piro, non so parlare, infatti è più forte di Snorlax però uh, comunque Snorlax ha poche mosse offensive, a quanto pare i Pokémon volanti hanno poche mosse offensive. Poi continuo a sprecare delle, delle Pokéball, delle Ultra Ball però um, tra poco gli darò una baccabana per uh, calmarlo un po'. Così se ne sta fermo. In questo episodio, ovviamente, come avrete intuito, finirò le Ultra Balls. Cioè, no, non è vero, però, le arriveranno tipo a 7, 6. Ecco, qui gli do la Bacca mana e la Bacca Lampol. Ma credo che i loro effetti si annullino se le do tutte e due. Infatti qui si toglie l'immagine della, della bacca lampone e si mette quella della baccabana per, per probabilmente perché si sono annullati gli effetti. Eccellente, non posso non prenderlo, infatti lo prendo. Yeeey, ho catturato Dodrio, ora ora... togliamo la squadra, cioè cambiamo la squadra. Dopo aver preso un sacco di pigi... <ride> Perché poi come i, i, giochi, i giochi.. vecchi, eh, il narratore, tra virgolette, dice scampato pericolo quando ce ne andiamo da una cattura, visto che lì bisognava catturarli, cioè bisognava sconfiggerli, quindi è, è veramente scappato il pericolo. Mentre ora non ce n'è bisogno. Ok, questa via è un piccolo cieco con questi allenatori e una casa. Ok, ora cambiamo la squadra perché ci sono nuovi Pokémon. Mettiamo Dodrio al posto di Firo e Snorlaz al posto di Nidorino. Anche se, cioè, non cambia nulla. Comunque... Sono... L'ordine non... Eh, non importa. Secondo me gli ordini più importanti sono... Vai, qui ho tagliato un attimo. Secondo me gli ordini più importanti sono il, il primo e il secondo perché nelle battaglie in duo il secondo appare. E però poi quando muore mica si, devi rispettare l'ordine, basta che Basta che non uh, metti, basta che scegli il Pokémon che vuoi. Arbok, credo che i ribelli usino, usino più... Uh, Pokémon veleno, ma di questo non ne sono sicuro Anche se due ne ho combattuti E tutti e due avevano dei Pokémon veleno E' volante <coughs> Bene un ribelle a caso mi ha sconfitto Libby che non è, che Giovanni non è riuscito a sconfiggermi. Si vede la qualità del Team Rocket. Qua vedo le, le mosse di Norlax e Shangodia in testa perché è la più forte. E poi credo che. Cioè dopo, dopo uso le però contro un tipo normale, quindi, quindi non ha effetto visto che è una mossa spettro. Firo è di tipo volante normale Quindi è ovvio che, è ovvio che uh, Spettro non gli, non gli fa male <ride> Una mossa a Spettro Non gli fa male Qua continuo ad usare botte in testa Poi provo leccate e perdo un turno E poi scopro che lui Ci ha botte in testa Qua penso di averlo ucciso, ma non è vero. Quindi ora uso leccata, spreco un turno e si cura. Qua continua a farmi il brutto colpo con furia, però non, non mi fa molti danni. ecco uso di nuovo botta in testa però mi faccio pochi danni ecco botta in testa ah no ho usato specul mossa ah ok <ride> e mi ha sconfitto il primo ribelle quindi l'altro non c'è bisogno che ve lo mosso se riesco magari a prenderlo alla fine ci ho parlato io con il ribelle perfetto Uh, finita la battaglia, quindi ora sc sconfiggiamo quest'altro allenatore Bei Pokémon da qua, Qu questo è un ladro No, è una zucca pelata Ecco qui, così zucca pelata Quindi quando un bambino nasce, eh, nasce pelato <ride> sì, vabbè. Uh, quando, quando una persona è pelata tu gli dici, ehi, hey, vuoi essere un Team Rocket? Ah no, sei pelato. Non hai capelli neri come tutti gli altri Team Rocket. E quindi deve fare la zucca pelata. Anche se è magro, deve ingrassare. E deve avere quei, quei vestiti. Perfetto. Ora capisco perché siamo il protagonista, perché io sono l'unico diverso dagli altri. So, so, un, un, un, un, un, un, un caso speciale genetico Una mutazione genetica, veramente sono un bambino però sono più cresciuto E ora proviamo uh, uh, Dodrio a furia come fero e per fallback, poi le altre agilità e danza spada eh, non le uso molti perché cioè per me sono una perdita di tempo perdita di turni se proprio non voglio attaccare in, in un turno eh, mi curo ma ma non trovo nessun altro modo per perdere un turno Cioè nessun altro motivo, cosa mi serve potenziarmi? non mi potenzio, punto magari quando andrò più avanti capirò che c'è cioè, bisogno di potenziarsi perché il, gli allenatori che sono contro di me sono troppo potenti forse è lì che inizierò ad usare potenziamento, ma non lo so magari alla Lega avrò un, un, un, un Firo, firo. si, sì, riprenderò Firo con tutte le nostre stab e, e mi potenzierò l'attacco fino ad avere 200 e usare Furia Ok, di nuovo Raiorn contro Bowser. E Bowser lo, lo uccide facilmente. Ok, sconfitto l'ultimo Pokémon. E qua ti la parte finalmente. È stancante doppiare per più di 30 minuti. Il profumo è finito ma non ci interessa tanto, io me ne ho pure dimenticato a quel punto Dicevo cosa è successo, un nuovo evento, non me lo ricordo Ok, Firo, Firo, Dodo, Dodo oh. eh. Do. Doduo lo catturo anche se eh, non ci interessa non lo metteremo nella squadra se magari si evolve però se... ci potrebbe servire ma non lo farò evolvere Dodrio ce l'abbiamo già <ride> eccellente con l'ultravol è impossibile da evitare quindi Ye -ye. a meno che non sia un leggendario però vabbè altro Ma non ci interessa anche se è più forte del primo ma neanche ci interessa quello e così finisce la parte nella prossima parte continueremo la via per uh, Fuziapoli <coughs> e potete vedere che sono imparsi i video uh, per e successivo se, se, se, se vi va di vederli è la playlist se se volete vedere tutti gli episodi e ricordatevi di iscrivervi